Allora, facciamo il caso della, di una funzione a due variabili Allora, c'è un teorema di Taylor anche per le funzioni a più variabili eh, Il teorema di Taylor si riesce a cosa del genere Quindi immaginate che questo sia il piano xy Il valore della funzione non la rappresenta Questo è solo l'insieme di dominio Va bene? Immaginate di avere un punto <coughs> che vi interessa, che è il punto x0, y0, chiamiamolo il punto p0 per intenderci. Così risparmio un po' di gesso più avanti. <coughs> e volete sapere il valore della funzione qui, in un altro punto. Quindi, questo è x0 più delta x E continuo a piazzare il posto ai piedi. Okay, quindi questo è il punto p0 e questo è un nuovo punto che si ottiene da p0 variando x e y chiaramente. Quindi il valore della funzione nel nuovo punto, facciamolo così, nel nuovo punto abbiamo esplicitamente x0 più delta x e y0 più delta y è uguale a, ah, indovinate, l'espressione di Tele cosa sarà? C'è il termine costante, che la funzione non cambia, quindi è il valore originario. Poi c'è la stima lineare, cioè le derivate parziali prime e quindi avete un termine che è questa la derivata parziale di f rispetto a x chiaramente nel punto uh, P0 quindi uso questa notazione qua così mi risparmio di dire parentesi x 0, y0 delta x più la derivata parziale di f rispetto a y valutato nel punto P0 per delta y quindi se volete metteteci una parentesi attorno per così concettualmente nella vostra testa, uh, lo tenete a mente, quello è la stima lineare, okay, è l'analogo di quello che abbiamo fatto nel caso unidimensionale, <coughs> cioè unidimensionale, nel caso di una funzione che dipende da una unica variabile, <coughs> se questa è la funzione e questo è il punto x0, la stima della funzione del punto x0 più delta x lo si fa come, una volta che uno conosce la derivata oltre che il valore della funzione, la stima è questa qua, quindi, questa è la stima, è uguale al valore iniziale più la derivata di f rispetto a x calcolata nel punto x0, si intende, per delta x okay? vedete la stessa cosa, se volete una stima migliore Taylor vi dice ragazzi c'è un altro termine che potreste aggiungere e poi un altro ancora e poi un altro ancora e se voi scrivete la serie infinita, ammesso che le derivate esistono eccetera eccetera, eccetera eh, avreste la, la il valore vero della funzione nel punto nuovo se invece avete troncato la serie quindi Taylor originali Taylor in questo caso è quello dovreste essere in grado di farlo tutti a oh, occhi chiusi ormai zero, zero, zero, zero. fattoriale, si intende, derivata seconda di f rispetto a x valutato nel punto x0 terza x quadro più a capo 1 su 3 fattoriale derivata cubo, terza, terza non la derivata cubo non si dice così, la derivata terza <coughs> valutato nel punto x0 delta x alla terza corretta eccetera, ok? Qua c'è qualcosa molto possibile <coughs> quindi, questo rappresenta quindi un'estrapolazione del valore della funzione basandovi sulle derivate parziali cioè quanto pende la funzione nella direzione x e quanto pende nella direzione y con queste due pendenze direzionali perché costruite dei rapporti incrementali direzionali il rapporto, questo che sto per fare, è un rapporto incrementale in quale direzione? Qual è la direzione in cui ho fatto il rapporto incrementale? Guardatela, la direzione X, questo, questo è un rapporto incrementale direzionale nella direzione X faccio il rapporto incrementale nella direzione y lasciando stare la x e variando la y e nei limiti che delta x e delta y vanno a 0 faccio le derivati parziali quindi i derivati parziali sono l'ultima analisi dei rapporti incrementali direzionali fatti in una direzione se avete la, la pendenza in una direzione e la pendenza in un'altra con queste due pendenze potete fare una stima lineare di qual è il valore della funzione Eccolo qua il primo termine il secondo termine di, della come, che aspetto avrà? Questo è nel caso unidimensionale Provate a, a indovinare che aspetto avrà Prima che la scrivi io Cosa sarà? Invece ovviamente ci saranno le derivate seconde Ma di derivate seconde ci sono dei tre. C'è cioè, la derivata seconda x pura Dove derivate rispetto a x una prima volta E' derivata una seconda volta rispetto a x poi c'è la derivata y pura, derivata una prima volta rispetto a y e una seconda volta sempre rispetto a y. E poi però c'è la derivata a ah, ah, ibrida. Ce ne sono due in realtà. Ah, ah, uno rispetto a x e poi rispetto a y e poi c'è l'altra prima rispetto a x e poi rispetto a y. Che guarda caso è lo stesso valore, ma sono entrambi. Quindi in realtà ho quattro. Che aspetto avrà? Ci sarà l'1 su 2 fattoriale, ah, sì, certo? Qua siccome questo è il termine della derivata seconda, delta x, l'infinitesimo delta x, cioè l'incremento delta x appare al quadrato, quindi avrò <coughs> derivata seconda di f rispetto a x puro, quindi questo sto derivando due volte rispetto a x, valutato nel punto P0 per delta x al quadrato, questo è il primo pezzo poi mettiamo una parentesi qua il pezzo poi c'è derivata seconda di f rispetto a y due volte, valutato ovviamente nel punto P0 per delta y al quadrato e chiudo la parentesi e ho lasciato lo spazio qua perché c'è un altro termine E cosa sarà? sarà due volte la derivata parziale seconda di questa qua con delta x per delta y ah, ovviamente questo valutato del punto P0 ovviamente questa linea verticale P0 abbruttisce un po' la rotazione e nei libri la gente tende a non metterlo perché è sottinteso che la derivata la calcolate nel punto, nel punto P0 quindi uh, io ce la metto così in un, questo momento un po' didattico per mettere nella vostra testa che questo è il valore della funzione nel punto qua, okay? quando sarà chiaro a tutti smetterò di scriverlo anch'io se la guardate, questa formula è molto ragionevole. No? Vedete che <ride> le derivate seconde c'è cioè quella pura in x, pure in y e c'è quella ibrida addirittura due volte. Perché ho derivato prima rispetto a x e poi y, ma poi c'è anche l'altro prima y e poi x. Ce ne sono entrambi hanno lo stesso valore. E per quello si mette il 2, giusto? per il teorema di Schwarz senza t. D'accordo? Qua c'è l'incremento in x al quadrato, qua c'è l'incremento in y al quadrato e qua c'è i due incrementi. Deve essere molto chiaro questo termine qua, è chiaro a tutti? Cioè in realtà io avevo, potevo, prima del teorema di Schwarz, uno scriveva la derivata seconda uh, di f uh, prima rispetto a y, e poi rispetto a x e avrebbe fatto, eh, che so, delta, delta, delta x e questo ovviamente non ha nessuna importanza questo è usato il termine e poi avrebbe fatto questo poi il teorema di Schwarz vi dice questo è uguale a quello e quindi scrivete 1 col 2 davanti d'accordo? va bene? Secondo voi come sarà la derivata terza? Ah, eh, scusatemi, non la derivata terza, la, la terza riga. Il, il corrispondente di questo, dove appare la derivata terza, come sarà? Ovviamente 1 su 3 fattoriale, aprirete una parentesi con dentro dei diversi pezzi. Vedete che appare, appare delta x al cubo, quindi qua avrò Vediamo se okay. anche io riesco a scriverlo senza sbagliare. Dunque derivata terza, ovviamente questi sono i più facili. E qua giù ci sarà la derivata. La, non lo voglio scrivere adesso perché se sbaglio poi a gestire lo spazio e per cancellare. Però potete immaginare che qua giù, quando chiuderò la parentesi, ci sarà la derivata terza rispetto a y puro per delta y cubo. Ma qua, subito dopo c'è la derivata terza di f scrivo questo perché cosa mi viene più facile no dai provi prova eh, senza guardare gli appunti lo faccio inserire uh, serve così derivante rispetto a x eh, non è questa notazione qua c'è un 3 davanti c'è un 3, il mm. 100. Guardate cosa sta succedendo. Il delta x al cubo, il x al quadrato, il x. Qua uno potrebbe dire che c'è un delta y alla 0. Qua c'è delta y alla 1, qua c'è delta y ancora. E adesso scriverò il delta y alla 1 e un delta x alla 0. Non vi ricorda qualcosa? L'espansione dei prodotti notevoli? Eccetera eccetera certo, eccetera il teorema intero è per funzione due variabili. Mm? Ovviamente potete riconoscere qua sotto che c'è un teorema di Schwarz. Mm? Va bene, questo non lo faremo mai. Ve lo dico per completezza, Ve lo lascio fare l'altra cosa. Ma qual è la parte che useremo secondo voi? Qual è la parte che useremo e come? La stima lineare! E in questo corso si fanno stile lineari. E questo è il pezzo che io voglio che voi sappiate. E adesso comincio a scriverlo senza la, bar, senza la riga verticale perché in effetti è proprio abbruttita la notazione così scrivo così. Per esempio, una funzione a tre variabili, ok? Perché noi viviamo in un mondo tridimensionale, quindi spesso avremo a che fare con delle gradenze che dipendono da tutte e tre variabili. Un classico esempio potrebbe essere, lo so, il potenziale elettrostatico in un punto, dipende da dove si trova quel punto, dipenderà dalla coordinata x, y e z. <coughs> quindi, noi useremo questa espressione mi sono fatto male la mano per cortesia noi useremo questa familiarizzatevi subito scrivetela 100 volte finché lo sapete fare ovviamente chiedendovi man mano che scrivete questa ovviamente è una stima questa è una stima qua stima si dice stima lineare ok? se voi raddoppiate a, a um, l'incremento x l'importanza di questo pezzo raddoppia mh? perché questa è una costante Non metto più valutato nel punto ormai dovete capirlo Quello valutato nel punto Quale punto? Nel punto x0, Y0, Z0 Se raddoppiate delta X il contributo del termine delta X raddoppia Se raddoppiate delta Y il contributo del termine delta Y raddoppia Ok? Sono, questi sono è la stima lineare del valore della funzione e questa stima diventerà arbitrariamente buona nel, nel, nel prendere delta x, delta y, delta z sufficientemente piccoli. Potete renderla uh, buona quanto volete a patto di scegliere delta x, delta y, delta z sufficientemente piccoli. D'accordo? Quindi tante volte, questo scriverò così La variazione della funzione Cosa intendo per la variazione della funzione? Intendo il valore della funzione nel punto x più delta x y0 più delta y z0 più delta z Meno il valore del punto x0, y0, z0, cioè di quanto è variata la funzione passando da qua a qua. C'è cosa da ridere? Quanto varia la funzione nel passare da qua a qua? Questa qua vi dà la stima di quanto è variata la funzione e la stima è che la variazione della funzione nel passare dal punto P0 a P è uguale a... Ok? Questa è una, dei, è una delle espressioni più, più importanti della nostra carriera, ragazzi. Lo troverete anche nei corsi di misura. Quando si fanno delle misure e si commettono degli errori, gli errori non nel senso di uno sbaglio ma nel senso che la misura ha un'incertezza questa formula apparirà ripetutamente nella vostra carriera, molto in questo corso e poi in altri corsi, sia in corsi teorici che in corsi di laboratorio eh? quando farete la teoria degli errori in realtà la teoria delle incertezze è come si trattano gli errori di misura in un laboratorio questa forma vi salterà fuori Quindi mi raccomando Ricordatevi quando la guardate stasera e la scrivete 100 volte perché dovete imparare a fare questo simbolo Fate mente locale cosa vuol dire questo simbolo eh? Cosa vuol dire? Va bene penso aver detto abbastanza Lo useremo nel corso pesantemente Specialmente nella a metà del corso nella seconda, più, metà, più o meno a metà del corso quando comincio a parlare dell'energia e dell'energia potenziale useremo pesantemente le derivate parziali. Ok? E l'argomento dell'energia e dell'energia dell potenziale sarà l'argomento cerniera su cui io poi passo a parlare di elettromagnetismo quindi spenderemo molto tempo su questo ma non certo ridirò quello che ho detto qua però per dato questo Qualcuno per caso ha giocato con con uh, le serie, con non so, qualche, con excel ha fatto qualche giochetto? Nessuno? <ride> sì? Ah, mi fa piacere, poi casomai me lo fa vedere <ride> Vedi cos'è un pessimista? Un pessimista, un ottimista con esperienza Ecco, io sono un pessimista So che gli esseri umani fondamentalmente sono pigri, pochi hanno voglia di darsi da fare. <coughs> Va bene, qualche cosa che sapete già spero, l'antiderivata, gli integrali indefiniti, gli integrali definiti, sapete tutto, vero? Il Signore sa tutto? Eh? Gli integrali definiti? Posso farli? Sì, sì. <ride> no, perché ero venuto l'altro giorno a mentare se fate che supera tutto, no? Tanto che il corso, lo faccio tutto. Allora, immaginate di avere una tabella, poi metteremo delle funzioni qua su questa tabella scriveremo alcune funzioni che sono banali che ma alcune sono, non sono banali le useremo ripetutamente di qua voglio scrivere la derivata e di qua voglio scrivere facciamo questo per esempio se è la funzione 1 la funzione costante la funzione costante qual è la derivata? La funzione costante, per esempio, il valore 1 ha pendenza 0 ovunque Per cui lo ha derivato 0 perché cos'è la derivata un rapporto incrementale è evidente che qualsiasi rapporto incrementale costruito in questa funzione vi dà 0 Quindi la maggior ragione nel limite per delta x7 è 0 per quello è 0, non perché lo sapete a memoria. Mi raccomando, dovete sempre essere pronti a spiarlo a qualcun altro perché è 0. Quale funzione, se la derivate, vi dà 1. In questa colonna qua voglio che scriviate una funzione, chiamiamola, non so, f f di x, tale che la derivata di F grande, è un F grande la derivata di F grande rispetto a x sia proprio la vostra F piccola. Eh? Cosa scrivete là? Sbagliato! Ce ne sono un'infinità di funzioni che derivandola vi daranno 1: x più una qualsiasi costante scrivere solo x è sbagliato avete un'infinità di funzioni quindi questo se questo è x e questo è y uguale ovviamente a x che va che 45 gradi uh, la, la il rapporto incrementale di questa funzione scegliete qualsiasi due punti di x darà sempre 1 ok per quello la pendenza è sempre 1. Ma se io aggiungo questo è il valore C, in questo caso positivo, cosa cambia? Il rapporto incrementale di presi due punti, X, due valori X sarà sempre 1. Convincetevi che è così, che quel C non influenza il rapporto incrementale. Perché non influenza il rapporto incrementale? Perché cos'è un rapporto incrementale? è la y in un punto x più delta x meno la y nel punto x diviso la delta x e quindi se voi prendete questo punto qua x e questo punto x più delta x questo è il valore della funzione nel punto x questo è il valore nel, nel, nel punto x più delta x quindi questo qui sarà questa retta qua come la possiamo scrivere la scriviamo cx più c questa è la funzione yx uguale x più c mm? d'accordo? facciamo il rapporto incrementale quindi avete x più delta x più c quello che ho scritto qua è questo meno x più c tutto diviso delta x e vedete che qualsiasi valore di c che voi mettete qua e anche qua, perché state decidendo di questi qua si ridono no? quindi i due c non c'entrano un secco e tornate qui e a questo punto è x meno x fa 0, delta x diviso delta x fa 1, d'accordo? Ok? Dovete essere in grado di fare questo, convince qualcun altro, se non sapete convincere qualcun altro, vuol dire che avete solo imparato a memoria le cose, può essere utile perché magari nella vita qualcuno vi chiede un risultato e voi lo sapete bene ma non vi chiede convincivi, ma questo un po' succede all'orale. Mm? x qual è la derivata di x 1 quale funzione derivandola vi dà x più c ovviamente tanto per completezza cosa sarà qua 2x cosa sarà qua x cubo diviso 3 più se io scrivo qua x alla n cosa scrivo qua? qua è n, l'abbiamo dimostrato l'altro giorno no? due giorni fa l'abbiamo dimostrato e qua cos'è? giusto? attenzione però c'è un problema che non è sempre vero perché se n è uguale a meno 1 avete scritto una, una stupidaggine quindi questo è vero solo quando n è diverso da meno 1 giusto? questa qua se voi fate x alla meno 1 certamente potete usare questa forma questa forma vale sempre ma quando questo x alla, alla meno 1 quindi x alla meno 1 che è uguale a 1 su x cosa va scritto qua? quale logaritmo? logaritmo naturale no? guardate che non ho scritto molto bene Cosa scritto qua? giusto? Quindi questa formula legge, letta così funziona sempre. Questa formula qua non funziona quando n uguale a meno 1 che è un caso speciale ed è una, è una, un, è una dovete sapere che è il logaritmo naturale Ovviamente poi ci sono, non so, il coseno, qual è la funzione, la derivata del coseno? L'abbiamo fatto, no? Cioè, dovreste saperlo. Quindi. Qual è la funzione che derivandola vi dà il coseno? il seno, più c. Okay. Quindi queste sono chiamate le antiderivate, credo, qui, non sono matematiche. Ho studiato anni di matematica, no? non è il mio mestiere e non la insegno nemmeno e poi quando l'ho studiata non l'ho studiato in italiano anche se ho fatto esame in italiano però io studiavo comunque quando facevo gli esami io studiavo comunque sui testi in inglese quindi magari le parole, non, non forse ho il dubbio a distanza di anni che forse non sono le parole appropriate, uh, questo si chiama l'antiderivata, l'avete sentito questa espressione? La prima volta che la sentite? Ok, uh, un altro modo di chiamarlo è l'integrale indefinito, questo l'avete sentito? L'integrale definito, allora l'integrale indefinito è questo. L'integrale definito è un altro tipo di problema poi i due, i due concetti sono, forma, sono strettamente legati da un fondamentale teorema dell'analisi che lega appunto l'integrale definito con l'antiderivata con questi integrali indefiniti. Allora, sono cose che sapete, lo so però lasciatemi dirle, mettere un tocco personale questo è, una, è un... sto per fare il grafico di una funzione c'è l'asse orizzontale che è la variabile indipendente l'asse verticale è il valore della funzione è una funzione a una variabile immaginate che sia, che so, la solita che vi viene da disegnare e il problema è questo, scegliamo un, un valore credo che la notazione che voi comunemente vi usate è che questo valore qua la chiamate x uguale a e questo è che so x uguale a b, come vedete x uguale ad a e x uguale a b individuano un, un tratto del, dell'asse reale e <ride> si può pensando a queste linee verticali che sono state le prime che ho disegnato uh, delimitano una, una zona della lavagna ok? e uno si chiede qual è l'area di questa di questa di questa regione qua sotto allora uno cosa fa? Comincia con delle stime che di nuovo è una parola ricorrente del corso e cosa fa? Cosa che sapete benissimo <ride> prendete il, il, il segmento AB e lo dividete in piccoli tratti delle delta x per esempio ne facciamo questa qua 1, 2, e in quattro pezzi questi 4 punti, questi 3 punti intermedi assieme ai due estremi, individuano 1, 2, 3, 4 segmenti. Allora, cosa faccio? Tiro sulle linee, così vado a individuare i punti sulla funzione. L'ho tirato recentemente, però. Quindi, individuo, individuo i punti sulla funzione. Poi, faccio una cosa del genere. Dico, Voglio stimare l'area sotto quella funzione delimitata dalle due, dai due tratti verticali a e b ax uguale a x uguale b con dei rettangoli perché l'area di un rettangolo lo sa far calcolare anche un deficiente perché questo è un rettangolo e qual è l'area di un rettangolo base per altezza okay? Quindi l'idea di una stima è di di sostituire il problema vero con un problema semplificato dove uno sa fare le cose perché è facile calcolare l'area di un rettangolo. Allora, per esempio, io potrei guardare il primo, il primo la prima, il primo intervallo, chiamiamolo questo intervallo qua, questo è la, la prima, la seconda, la terza, la quarta, e è la iesima. E dico: ok, per esempio prendo questo valore qua. Perché sono di sinistra? Allora, a me piace il valore di sinistra Allora, prendo questo valore di, est, di, di estrema sinistra di questa prima casellina qua e penso a un rettangolo fatto così poi perché io sono sistematicamente guardo sempre le cose da di sinistra dire qualcosa, dico a qualcosa di sinistra eccolo qua, prendo questo punto di sinistra quindi questo è il primo intervallo e prendo il valore a sinistra vedete questo punto qua, non prendo questo prendo questo, nel secondo, nel secondo intervallo prendo questo valore, non questo e costruisco un rettangolo nel terzo segmento prendo questo valore e costruisco un rettangolo in questo prendo questo valore e costruisco un rettangolo <coughs> ho fatto sistematicamente mm? ho quattro adesso rettangoli ben definiti sono ben definiti hanno una larghezza la larghezza l'ho deciso io in primo luogo e hanno un'altezza, e l'altezza io ho deciso di prendere sempre il valore qua, per il primo segmento, per il primo rettangolo ho preso questa altezza per il secondo intervallo ho preso questo punto esatto. sistematicamente sempre il punto, d'accordo? Come, po come potete vedere nei primi tre dove la funzione sta salendo prendere questo punto qua, se io mi chiedo qual è l'area Sotto la funzione, allora, Ragazzi, la stima, area, la stima, io faccio ovviamente la somma del primo, del secondo, del terzo, del quarto, quindi ho la somma di quattro aree. Questa notazione in teoria Dovresti conoscerla, no? C'è qualcuno che ha mai visto questa notazione? Alzi adesso la mano o mai più? <coughs> Nessuno alza la mano, lo sapete. Allora, l'area iesima, io che è per esempio la prima, la prima io prenderò la larghezza delta x, questa qua delta x1, è stato io a decidere come suddividere l'intervallo a b quindi il primo segmento è largo delta x1 e prendo l'altezza, questa qua Okay. l'area del primo intervallo è quindi il valore della funzione nel primo intervallo nel punto a destra moltiplicato per delta x1 con questo f1 io intendo uh, il valore della funzione nel punto, non voglio neanche scriverlo è più facile dire la parola, ci siamo capiti? Okay. d'accordo? ma adesso guardate l'intervallo 1 per il fatto che la funzione cresce io prendendo come l'area della funzione qua sotto l'area della funzione è questa e prendendo questa sto sottostimando Perché tutta questa area che è qua non viene conteggiata se io faccio semplicemente questa area qua è evidente no? Analogamente se io uso la stessa procedura cioè per il secondo intervallo Uso questo punto per costruirmi un rettangolo alto. Si fa, in questo modo sto sottostimando. Sottostimo anche qui. Qui invece cosa succede? Questo sto sovrastimando. Perché il punto preso qui mi dà un intervallo, mi dà un rettangolo che ha dell'area di troppo. Perché quella roba di là è di troppo. Va bene? Io so che sto commettendo un errore, molto semplice. Un'altra persona potrebbe dire, ma ah, professore, questa scelta di scegliere di scegliere il punto a sinistra se questo, è il primo intervallo, se questo è il primo intervallo scegliere questo forse ci sono scelte migliori uno potrebbe prendere, sul primo intervallo qui potrebbe prendere questo valore a costruire un rettangolo così, questo dava un rettangolo così quindi vedete che questa scelta mi dava un rettangolo che sottostimava, questa scelta mi dava un rettangolo che sovrastimava, okay? Uno potrebbe dire, ma professore invece di prendere i valori agli estremi mettiamo uno in centro prendiamo il valore al centro dell'intervallo del, del, del, del, dell uh, delta x allora uno andrebbe a prendere che so questo valore qui che dice ok prendo rettangoli in questo modo e questo sembrerebbe, sembra una scelta già molto più, più carina perché uh, vedete che di qua sto sovrastimando questa area è di troppo però di qua questa area è, è non viene conteggiata, e quello che è di troppo e quello che non veniva conteggiato in qualche modo si equilibrano e quindi questa è una stima già molto più bilanciata no? quello che è di troppo poi viene compensata giusto? Quindi vedete, possiamo metterci giù a dibattere su quale sia il modo migliore di associare l'altezza del rettangolo all'iesimo all segmento all'iesimo intervallo possiamo associare all'iesimo intervallo varie scelte, varie altezze, vari rettangoli di diversa altezza ognuno perché ha le sue preferenze politiche o perché riconosce che fare una scelta potrebbe essere sistematicamente un sovrastimare o un sottostimare e trova delle soluzioni più bilanciate, possiamo cioè, metterci a discutere, okay. Ma c'è un modo migliore per procedere invece di discutere così? che è quello di fare cosa? Intervalli più piccoli perché se questo avrei bisogno che fosse la stessa figura invece di fare quattro grandi intervalli perché non ne facciamo più, più piccoli? perché facendo un numero, numero sempre più piccolo di intervalli cosa succede? Che è chiaro che ogni singolo intervallo ho il problema di decidere Qual è l'altezza del rettangolo? Il punto a destra, il punto a sinistra, il punto in mezzo, o il punto a centro sinistra o a centro destra? Dove metto? Qual è la scelta? Tutti, ma capite che più numerosi sono gli intervalli, attenzione. Più piccolo, più piccolo è un dato intervallo, più piccole sono le differenze tra le nostre stime dell'area sotto quel, in quel segmento. Se questo è il nostro segmento e la funzione va su così una stima mi dà una sottostima, questa mi dà una sovrastima, questa è una stima forse già più bilanciata, questa o questa è chiaro che ognuno di noi che abbiamo tutti deciso di considerare il iesimo 10 minuti questo è il iesimo intervallo La larghezza dell'intervallo l'abbiamo concordato Abbiamo concordato la larghezza Stiamo discutendo sull'altezza Stiamo discutendo nell'altezza Cioè l'area sotto la funzione che è la somma di un certo numero di, di intervalli Abbiamo il problema, abbiamo concordato il numero Abbiamo concordato la larghezza ma scegliendo la larghezza e il numero di intervalli stiamo discutendo non sulla larghezza degli intervalli ma stiamo discutendo sul valore da assegnare all'altezza del rettangolo D'accordo? Ognuno di noi con le sue preferenze su come assegnare l'altezza del rettangolo darà un valore diverso quindi avremo stime che non sono d'accordo uno con l'altro la sua stima sarà diversa dalla sua la sua sarà diversa dalla sua, la sua sarà diversa dalla mia, avremo tutti valori numerici diversi. Ma se io faccio la seguente cosa, aumento il numero, se tutti siamo d'accordo nell'aumentare il numero degli intervalli e di far sì che non ci sia nessun intervallo che rimanga grande, quindi che tutti gli intervalli tendono a diventare sempre più piccoli le nostre differenze. Tendono a diminuire, la stima sua e la stima sua saranno diverse, ma la loro divers il loro valore numerico sarà, si avvicinerà sempre di più. L'accordo si, si converge verso un, un stime che sono diverse ma che si avvicinano sempre di più. È evidente che se io faccio, se io il mio intervallo <coughs> con un solo due intervalli, <ride> addirittura con uno solo e questa è la funzione, Oh, no, eccola qua, trac. io voglio fare una stima eccola qua, trac. e un altro dice ma che coglione guarda quanta curva stai buttando via io suggerisco questa, ma no c'è cioè, troppa roba e un altro dice ma questa qua, eh, eh, eh. è evidente che le diverse stime danno valori molto diverse ma più l'intervallo si stringe, più queste differenze diventano percentualmente più vicine. La loro differenza tende a sparire. Però deve essere chiaro a voi, so che forse sono stato un po' troppo prolisso però cercherò di accelerare la prossima ora perché ho finito di dire più o meno cos'è un integrale finito. Deve essere importante questa cosa qua. Shhh. Penso che abbiate capito tutti che io ho la mia funzione Ho la mia funzione, voglio sapere da A a B Ok, il trucco è per fare una buona stima e di fare tanti intervalli, tanti intervalli Ok, allora si mette con molta pazienza Molta pazienza, molta pazienza, si tira su, si tira su Ovviamente adesso sto con Roll Pro perché sto facendo solo un po' di teatro. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. tanto, tanto, tanto. Mi sono proprio. Ecco, basta, basta. Questo tu io mi sono stufato. Ecco, tanti intervalli sono 100 intervalli, addirittura 101. Ma cosa fa? Lascia questo grosso. E allora decide di usare una qualsiasi delle, delle, delle, delle convenzioni delle scelte di come assegnare le altezze ai, ai, ai rettangoli. La sua scelta è quella a destra, quella a destra, quella a destra, quella destra, destra. E arriva qua a destra e tac. Questa è la sua stima dell'ultimo intervallo. È evidente che tutta la fatica di fare tanti segmenti qua l'ha buttato in eccesso perché <ride> ha tenuto un rettangolo la base di un rettangolo grosso e quindi la sua stima dell'ultimo è, tal è talmente cattiva che rovina il valore di tutto il lavoro che ha fatto quindi è fondamentale quando si fanno delle stime di ale, che nessuna, nessuna dei segmenti delta x sia grande devono essere tutti piccoli, non basta fare 100 segmenti devono essere tutti e 100 piccoli perché se ne fate 99 piccoli e uno grande vi avete buttato nel cesso il lavoro ok? allora si dimostra se la funzione f non ha patologie particolari lascio ai colleghi matematici denunciare quali sono le patologie la funzione deve essere ben definita continua eccetera non deve avere uh, comportamenti particolari, lascio loro dirlo che qualunque scelta voi facciate qua su come assegnare l'altezza l'altezza dei rettangoli se voi fate in un limite per il numero di intervalli che diventa sempre più grande e la larghezza degli intervalli sempre più piccoli non ce n'è uno che rimane grande ma tutti diventano piccoli tutte le vostre diverse stime convergeranno verso un valore comune finché non fate se voi avete n uguale a 1000 e delta x uguale a qualche valore piccolo le varie scelte di fi daranno valori di stime diverse però le stime saranno numericamente molto vicine l'un l'altro e se voi invece di fare mille intervalli fate duemila intervalli <ride> chiaramente devono essere ancora più piccoli di quelli di prima le diversità delle diverse stime saranno ancora più vicine e se la funzione f non ha patologie matematiche particolari si dimostra che tutte queste stime convergono verso un unico numero e questo unico numero si chiama l'area sotto la funzione fx da a a b da x uguale a a x uguale a b e si scrive nel seguente modo e guardate da cosa nasce questa scrittura prima di scriverlo, anzi ve lo scrivo però voglio che mentre lo scrivo appreziate che la persona che ha inventato questa notazione l'ha fatto apposta per aiutare se stesso e i suoi studenti a capire che cazzo sta facendo è una notazione che aiuta chi la, chi la guarda a capire cosa, cosa sta facendo. Eh? Tenete a mente cos'è? Abbiamo fatto un'area come la somma delle aree di tanti rettangoli. E l'area di un rettangolo cos'è? Base! Per altezza, Base per altezza. Si scrive così è un simbolo stilizzato del simbolo di somma poi ho le basi che scrivo così e ho le altezze che scrivo così poi devo ricordarmi che sto andando da A a B e si mettono dei numeri qui questo si chiama l'estremo inferiore e questo è l'estremo superiore dell'integrazione Mm? è un simbolo questo e io sono strastufo di avere studenti che vengono a un orale e non sanno scrivere il simbolo integrale e non mi riferisco al S stilizzata non scrivono questo c'è gente che viene e dove scrive? che gente viene a scrivere così orrore cosa vengono a fare in ingegneria? qual è la cosa più schifosa? non è certo il fatto che manca, manca l'argomento questo si chiama l'integrando, no? ma manca l'area x cioè non hanno capito che un integrale è la somma delle aree di rettangoli che hanno una base e hanno l'altezza non hanno capito non hanno capito e io quando sto così sono sempre combattuto, perché io vorrei aiutarlo, ma non sono pagato abbastanza. Non sono un assistente sociale. Perché il mio aiuto non consisterebbe tanto a spiegargli cos'è mi piegare, ma a dire, senti, trovo un'altra facoltà, trovo un altro lavoro. Cosa sei qua a fare a sprecare il tempo tuo e i soldi dei tuoi genitori? Stai perdendo gli anni migliori della, vostra, della tua vita a inseguire una laurea che prenderai forse con un voto basso, impiegando anni, avrai un foglio di carta con cui puoi pulirti il culo <ride> non ha senso se voi venite a lavorare di fisica con un atteggiamento che, che non. ha Non sto scherzando, ragazzi. Questo è il guaio. Ovviamente, l'ora finita perché sono le 10, suonato adesso. Ma non sto scherzando. Voi dovete capire che la notazione non è una cosa che dovete che palle imparare a memoria. Dovete apprezzare la notazione perché vi sta dando dei vi sta ricordando quello che state facendo. La notazione vi sta dicendo cosa c'è dietro. Questo è un rimando a una somma delle aree di rettangoli dove la base è la larghezza della, eh, dei segmenti sull'asse x che avete deciso di fare e questa è l'altezza della funzione. Eppure c'è gente ogni anno <ride> che non sa scriversi l'integrale. <ride> Ovviamente mi nervosisco quando parlando dell'integrale definito non metto gli estremi. Vabbè. Ci sono gli estremi, ah sì professore è vero. Ah, ma quando manca questo io, io sono inorridito, senza parole. Facciamo 10 minuti di pausa. Scusate se l'ho preso un po' alla larga, però...